Allora, bentornati e iniziamo con una nuova lezione. Qui del cui padre, il professor Jerry Dillon, un irlandese, un gesuita, che è il direttore del Dipartimento di Teologia Fondamentale. E lui parlerà sulla escatologia e responsabilità umana e la visione escatologica della creazione. Diamo la parola subito al professor William. Allora, buonasera, Grazie. è un piacere essere qui con voi. Sono stato già al eh, eh, momento di distribuire il eh, eh, di, di, di, di, di, no. diploma eh, dalla classe davanti a voi. Per anni ho, ho sentito eh, il lavoro di Patrick Frem alla Gregoriana e ho apprezzato molto. Lavoro con Prev, eh, infatti, eh, per eh, promuovere eh, l'ecologia integrale dentro della de, eh, facoltà di teologia. Parlerò eh, in, fra un momento su quelle cose, ma insomma è un grande piacere essere qui con voi e condivido il vostro impegno personale eh, per eh, promuovere l'ecologia quella... integrale da cristiani, da, da, da cattolici. Allora, um, E poi che le due prime relatori par avrebbero parlato intorno alla questione di una teologia di creazione e la conversione ecologica, quindi la teologia morale e una teologia di, di creazione. Che cosa rimane per un terzo relatore? Eh, ho pensato a questo, eh, questo punto che mi affascina, per ragioni che spiegherò, però, eh, l'aspetto, è una teologia della fine del tempo, la, te, la, la teologia della soprannaturale, e non soltanto la, eh, la, la naturale. Quindi c'è la creazione, ma c'è anche la, um, la fine del tempo, eh, il destino della de creazione. Che cosa, se pensiamo teologicamente, o pensiamo su quell'aspetto quell della fede nostra, che cosa ha da fare con il nostro impegno per un'ecologia integrale. Quindi eh, spero che c'è quell'angolatura che può essere un po' diversa e che è un contributo e che è presente nell'enciclica. Quindi andiamo avanti. Eh, Questa è la panoramica dei miei 30 minuti e poi spero che no, eh, pensate delle, delle questioni che volete porre. Peraltro in avanti devo chiedere scusa già in avanti per il mio povero italiano, eh, quindi pazienza eh, eh, vi, vi, vi chiedo. Allora, un'introduzione eh, che includerà un po' un'introduzione personale. Eh, eh. Allora, capitolo 2 è il nostro eh, scopo eh, quest, eh, in questa lezione. Eh, pe, e, pe, e io sempre voglio essere fedele al testo stesso, quindi leggeremo eh, eh, parecchi paragrafi del, eh, del capitolo 2. E io credo per forza devo. Eh, ripetere un po' eh, questa eh, teologia di creazione e conversione ecologica perché eh, per esempio quando vediamo il, eh, il nome non so da dove viene quel eh, rumore eh, quando ehm, pensiamo proprio al titolo del capitolo eh, si, si parla de del Vangelo di creazione quindi la teologia di creazione è proprio nella nel titolo Mentre io voglio parlare un po' come il titolo fosse la, il Vangelo escatologico, che non è lontano dal senso del capitolo, però è così. Eh, quindi ripetiamo un po' eh, i, i paragrafi che toccano sulla eh, la teologia di creazione e el, ehm, le conseguenze etiche per noi. Quindi soltanto... Al, al, una tappa successiva, arrivo ai punti che sottolineano escatologia e conversione ecologica. E e e questo è molto compresso, sono ancora alla, eh, alla fase introduttiva, quindi ci sono sottotitoli, diciamo, so so sotto quel punto. Però escatologia, conseguenze etiche per noi, sotto la base de de de dei vari par paragrafi di questo, questa enciclica. Poi conclusione che continua, eh, eh, la questione del significato di un'ottica un po' escatologica per noi che vogliamo attivare una cura per l'ambiente. Allora, introduzione. Eh, comincio infatti con l'introduzione al capitolo. Eh, ti, ti apprezzo tanto... Eh, questo, questa citazione per, comincia il Papa con, dopo il titolo perché inserire in questo documento rivolto a tutte le persone di buona volontà un capitolo riferito alle convinzioni di fede allora io apprezzo tanto io sono tanto filosofo quanto teologo come eh, descriverò c'è una chiarezza lì, chiede scusa all'inizio di questo capitolo per quasi parlare a altri cristiani, mentre lo scopo dell'enciclica è per tutte le persone del mondo. Penso che avete sentito la grande amicizia con fra Papa Francesco e il grande imam di Cairo, quindi in qualche, lui si è innamorato con la Dato Sì. E come lui avrebbe letto questo capitolo il Vangelo eh, della creazione con rispetto e eh, eh, avendo eh, apprezzato questa frase introduttiva che spiega che questo capitolo è un tipo di digressione dall'argomento proprio dell'enciclica eh, dell stessa quindi brevemente ritorno al ai, ai titoli dei diversi capitoli, eh, senza dubbio avete già letto l'enciclica e poi eh, avete un senso dall'insieme dei capitoli, ma vorrei spiegare così, eh, sì, probabilmente altri hanno spiegato, conoscete il cerchio pastorale, il, il processo di, eh, di vedere, giudicare, agire, non so se avete sentito di quel processo, come un processo che si segue in teologia alla luce del Concilio Vaticano. Il punto è vedere e, e di, di considerare quali sono i segni dei tempi. Questo è, è molto presente nel documento Gaudium et Spes in, in, um, nel Concilio. Quindi dopo un, un, un vedere, un ascolto alla situazione, si rivolge come una seconda tappa a una riflessione teologica sul significato della realtà. Quindi, e, e poi come una terza tappa agire, cosa fare. Quindi il, il legame fra una teologia teoretica e, e la prassi è molto chiaro quando si usa il metodo del cerchio pastorale. Vedere giudicare, agire. Ogni cosa, sicuramente ogni enciclica che scrive Papa Francesco, ha la struttura di vedere, giudicare, agire. Quindi possiamo studiare i capitoli in questa luce. Capitolo 1, vedere ovviamente che cosa succede, al no succede alla, alla nostra casa comune. Capitolo 2, come ho detto, il nostro capitolo oggi, ovviamente un passo verso giudicare, però essendo esplicitamente teologico è in parentesi. Quindi il vero, eh, tap, la vera tappa di, di, di giudicare in modo filosofico, in modo della dottrina sociale della Chiesa, capace di parlare con tutte le persone di buona volontà, comincia in capitolo 3, dove alla base del vedere del problema di ambiente lui riconosce i radici umani della crisi ambientale, il titolo del terzo capitolo. Quindi è, eh, la, il quarto capitolo si può chiamare il cuore dell'enciclica, delle, dell ecologia integrale la risposta ai radici umani del problema è di promuovere un'ecologia integrale che integra scienza naturale scienze sociali questioni etiche e culturali e questioni spirituali teologiche quindi poi subito con capitolo 5 e 6 siamo nell'agire e um, linee di, di, di approccio che cosa fare si può scherzare un po' la, eh, per passare l'esame con voti minimali si può, quando si dice che cosa chiede a Papa Francesco da fare la risposta è sempre dialogo, dialogare eh, quindi vediamo eh, un appello per dialoghi in diversi modi in eh, capitolo 5 poi, inoltre, l'altra risposta per Papa Francesco è sempre educazione, educa ed educare i giovani, eccetera, e, e fa parte da dal capitolo sesto. Peraltro, in realtà, il tema religioso e, e l'approccio esplicitamente teologico, che altrimenti è, si trova soltanto in capitolo 2, si trova alla fin fine dell'ultimo capitolo eh, io infatti citerò eh, la teologia della, del capitolo 6 insieme nella mia analisi de, del capitolo 2 allora eh, ritorno al punto del mio so, sono ancora nell'introduzione qui eh, perché ammiro tanto questa prima riga del capitolo perché è così importante, come ha detto un filosofo, sapere che cosa sto facendo quando lo faccio. Una chiarezza intellettuale di, di, di, di quale linguaggio uso, di eh, quale livello di sofisticazione uso, e, eh, fa parte del discorso eh, di Papa Francesco in questa enciclica. Quindi eh, cambia uditorio, un auditorio religioso cristiano in questo capitolo ovviamente sapendo che tutto il mondo legge speriamo con rispetto come ho detto allora se posso introdurmi un po alla luce di questa ammirazione per la transdisciplinarietà e chiarezza di papa francesco la mia storia è che sono irlandese eh, oh, mi sono laureato in scienze sociali, economia, prima di entrare i gesuiti. Poi, dopo un breve tempo della mia formazione da gesuita, eh, sono uscito da Irlanda e ho continuato la mia formazione in Zambia e in Kenya, quindi cinque anni prima di sacerdozio già in Africa. Um, lì, eh, poi ho studiato per il primo ciclo di teologia a Nairobi eh, e poi mi hanno chiesto di ritornare da professore in quel teologato, quindi sono uscito per il dottorato. Sono ritornato, per nove anni ho, ho insegnato in, in quel teologato e poi a un certo punto mi hanno detto che ci sono tanti gesuiti africani, non c'è bisogno più di tanti missionari. Era sempre il progetto, sapevo già che sarei stato fra gli ultimi dei missionari europei e dopo tutto è lo scopo, e la gioia dei missionari di vedere una chiesa locale che può sostenersi. 15 anni fa sono venuto qui a Roma. Allora, il mio cammino intellettuale è per un momento, con il mio interesse in economia eh, ero molto attirato al, eh, al gergo diciamo, al, al, all'impegno dei gesuiti eh, che a, hanno fatto una rassegna in due parole quasi fede e giustizia quindi serv servire la fede e promuovere la giustizia eh, quindi con economia avevo un certo senso delle de dinamiche de de dell'ingiustizia alla stessa volta eh, so, ero molto commosso, diciamo, dal mio noviziato, dalla spiritualità ignaziana e ho saputo, ho imparato un po' come conoscermi di più e conoscere Dio, Gesù, eh, come opera nella mia vita, nella mia coscienza. I gesuiti parlano del discernimento degli spiriti e peraltro ho notato che il mio impegno per giustizia venne purificato un po', perché avevo una rabbia che veniva di problemi psicologici, per, in tutta onestà, che non vado per confessare quali erano eh, adesso. Infatti avevamo insieme con la spiritualità ignaziana un, un po' di aiuto di psicoterapia eh, nel noviziato. quindi purificare i sentimenti e gli affetti e, e, e nel processo di impegnarsi per il bene del regno di Dio eh, nel mondo Quindi scoperti sorprendenti per me non è ovvio non è ogni tentativo per promuovere la giustizia che crea la giustizia eh, beh, i motivi pos umani possono essere eh, mescolati eh, quindi Purificazioni di motivi. Eh, quando sono andato in Zambia eh, ho apprezzato tanto eh, la vita, è stato molto isolante, eh, so, soltanto con la preghiera in realtà ho, ho, ho, ho potuto rimanere, essendo così strano ho dovuto imparare una lingua eh, di Zambia, eh, però ho trovato una gioia di essere con altri cristiani insomma vendendo le loro questioni, eccetera, e votandomi delle mie teorie di che cosa si deve fare. Un processo di ascoltare una nuova situazione e di essere pronto a vedere Dio nella situazione, sapere come rispondere, quale vocazione di avere. Eh, pensavo già di... di, di eh, che il campo di direzione spirituale forse sarebbe il mio campo, eh, e meno sempre l'uso di economia, che sarebbe stato possibile impegnarsi per lo sviluppo economico, come vari gesuiti fanno, eh, quindi una, uno sviluppo nella mia identità, diciamo, vocazionale. Però arrivando a teologia, mi sono innamorato con teologia immediatamente, è stato un tipo di legame fra l'impegno sociale con il retroterra di economia e le questioni spirituali dove entra la grazia di Dio sia in me stesso che nella società come integrare insomma la fede e giustizia è stato il mio impegno andando altrove per fare il mio dottorato per poi ritornare eh, ho, eh, intellettualmente ho visto che la questione di interdisciplinarità è, è, è affascinante e chiave adesso di, direi che avevo tre parole invece di due fede, giustizia, cultura perché i miei colleghi, anche professori e però sicuramente i miei co-studenti africani confratelli gesuiti inclusi parlavano dell'importanza di inculturazione della fede. E per esempio avevamo un professore eh, gesuita di America Latina come professore e loro sentivano, e i miei colleghi, eh, un, sentivano una resistenza contro il pacchetto che veniva di America Latina, di teologia, che non sembrava di ascoltare le particolarità di Africa, il bisogno di inculturazione della fede e non sempre il, la giustizia sociale, in modo un po' marxista che, che, che, che, che era, come era. Quindi andando nel mio dottorato eh, avevo, per così dire, più questioni che risposte e eh, eh, con un po' di aiuto, eh, con saggi direttori, eh, ho visto che la questione di metodo teologico mi tro trovavo affascinante. E era una questione un po' problematica perché ho visto, come ho detto, un approccio alla giustizia che potrebbe essere un po' marxista. Psicologicamente pensavo di, di riconoscere un po' la rabbia mia che avevo una volta in espressione con certi impegni eh, per la giustizia in teologia. Quindi purificare dei motivi, integrare fede e giustizia, il legame teoria e prassi, la pratica e la teoria. È così complicato, è pi così pieno di errori, di persone di buona volontà, ma, ma eh, se sembra una cosa astratta forse parlare di metodo in teologia e parlare di epistemologia dietro del metodo. Però ho scoperto a quel livello di studi che è affascinante e necessario, perché si deve chiarificare questioni di fondamento per poi arrivare a una pratica equilibrata, intelligente, efficiente ultimamente, per promuovere il regno di Dio. Quindi è eh, Capite perché finisco la, la mia introduzione adesso, oltre a dire che ho focalizzato sul pensiero di un eh, specialista sul metodo teologico che si chiama Bernard Lonergan. E quello, eh, Lonergan è un po' dietro di quello che continuo a dire eh, adesso. Eh, ecologia alla Gregoriana, salto questo diapositivo in qualche modo, però eh, ho, ho, letto, ho, ho scritto un libro eh, alla Gregoriana, eh, Papa Francesco Lonergan è un metodo teologico per il futuro, eh, quindi una chiesa che discerne, eh, quindi collegando questa questione vedo Papa Francesco come una meraviglia di un metodo appropriato per la chiesa oggi. Eh, eh, il, il, cerchio pastorale, varie ragioni, una capacità di gestire interdisciplinarietà. Il, il proprio la parola integrale implica la capacità di integrare i vari diversi approcci verso la teologia. Forse finisco così, so che l'impegno di questo, questo diploma è per realizzare nella vita quotidiana e forse nelle, nelle vostre professioni un impegno per l'ecologia integrale il mio impegno è un po' più teologico teoretico io formo giovani sacerdoti in realtà ci sono laici consecrati, ma, ma eh, c'è quell'impegno eh, quindi collaboriamo così ci sono diverse angolature eh, alla, per, per trattare la questione di ecologia integrale eh, abbiamo prodotto, no, prem, eh, eh, noi c'è un osservatorio Laudato Si nella Gregoriana, questo librone appena pubblicato, Foundations of Integral Ecology, in inglese. Eh, il punto è che Laudato Si è un, una piattaforma eh, sulla quale di costruire più profondi approcci in, in, in tutte le direzioni eh, identificate di Papa Francesco. ok brevemente um, eh, devo guardare il tempo quanti minuti ce l'ho? Dieci. dieci minuti di più quindi salto in, in parte eh, l'aspetto di teologia di creazione um, eh, perché prendo allo sconto che avete già eh, studiato eh, questo in questi discorsi siamo nella, nel capitolo 2 il rivolgimento verso la, la teologia di creazione e le, la, le conseguenze etiche di riconoscere che c'è un Dio creatore di tutto questo, questa, questo mondo. Eh, quali sono le, le cose chiavi qui nella teologia di creazione? C'è un rivolgimento alla Bibbia, il libro di Genesi, non meno, e, e già dall'inizio, eh, si vede un messaggio cristiano che collega Dio, la persona umana e l'ambiente. Quindi è la bellezza della creazione che Dio ha visto è buono. Chiaro, eh, che è chiaro che la persona umana è alla cima della creazione, è, è, è, la, è, la, è la culmin, la, il culmine della bontà eh, della creazione e poi l'invito di entrare in rapporto con Dio e c'è una libertà e quando la, la buona scelta è fatta esiste armonia fra l'uomo e natura e Dio quindi c'è Caino e, e, e Abel quindi una volta che, che entra il peccato entra il danno ambientale Già nel mito di Genesi è affascinante, eh, quindi c'è so, sempre quel triangolo Dio-soggetto-ambiente, sia in, in una forma sana che in una forma rotta, eh, risultato de, de, de, del peccato. Salto eh, adesso eh, alle eh, questioni di... Um, Ovviamente c'è un appello già alla base dell'Antico Testamento di um, eh, ritornare a un buon rapporto con, con Dio. È molto di, di grande valore, eh, per così dire, la teologia di creazione alla base di una etica ecologica. Adesso però voglio completare un po' l'approccio cristiano. Questo capitolo, essendo proprio teologico in, in conversazione con altri cristiani, quindi la questione di Gesù, allora ci sono tante citazioni quando arriviamo a, a Gesù, e, e po posso peraltro pubblicare le citazioni che ho, ho, ho preparato, ma, ma non ho tempo di, di leggere. Allora, per prima, Gesù, l'uomo santo, in armonia con la natura, e anche nella sua predica, vedere gli uccelli del, eh, de, de, de, del cielo, eccetera. Quindi è un buon ebreo, per prima, eh, sottolineando el, la, quel triangolo soggetto di Dio Padre e, e l'ambiente. Però c'è più. Gesù può camminare sul mare, quindi c'è un potere evidente che va oltre, oltre da, di una mera teologia da, di creazione, già con i segni del rapporto di Gesù con la natura. Poi ci sono i miracoli, poi avrei potuto eh, enfatizzare già prima nell'Antico Testamento un amore per i poveri. Quindi è, eh, non è soltanto Gesù in qualche modo, però... Quando c'è la rottura nel triangolo, triangolo, ci sono umani marginalizzati che sono vittime del rapporto brutto, eh, della rottura del triangolo, Dio, soggetto, eh, ehm, ambiente. Quindi si, non, non è soltanto che l'ambiente è, è disturbato, c'è un deserto, eh, eh, mitologicamente almeno già ne, nell'Antico eh, Testamento come risultato del peccato però ci sono poveri i poveri esclusi quindi il dovere di avere una compassione particolare alle umani marginalizzati di questo peccato stato di peccato è tanto importante tanto la dignità dell'umano eh, nell'ordine nell di creazione ma si vede in Gesù Cristo senza dubbio il Vangelo predicato per prima ai poveri. Il punto è di, di restituire eh, l'ordine del triangolo tramite dei vittimi della rot rottura del triangolo, identificare sempre, puntare ai vittimi dicendo che siamo tutti malati se c'è quel, quel sintomo nella società però c'è la crucifizione la via della croce perché le forze del peccato si difendono contro qualsiasi appello a un ritorno a un giusto ordine del, del triangolo quindi non siamo ingenui eh, non siamo, siamo ottimisti che, che, che ottimisti e che pensiamo che non ci sarà una costa per restituire l'ordine giusto eh, dal triangolo. C'è una croce, non soltanto per Gesù, però per noi. Però c'è la resurrezione. Quindi il messaggio di un, un, una persona umana risorto ci porta lontano di una teologia di creazione e c'è il riferimento al il prologo di, di Giovanni in, in la Dato Si che dice che emerge che la parola eh, si è fatta umano e eh, il buio non ha riconosciuto eh, la, questa persona della Trinità però è vinto alla fine però in due tappe la prima tappa è il risorto di Gesù stesso poi c'è il periodo della Chiesa, poi quel risorto ritornerà per giudicare tutto il mondo, avendo dato a noi la possibilità di usare il nostro, la nostra libertà per rispondere a questo enorme nuova, nuovo invito. E non è semplicemente adesso il messaggio dell'Antico Testamento: eh, c'è qualcosa nuovo. San Tommaso d'Aquino parla di come la grazia è un evento soprannaturale che guarisce la no natura umana ma che eliva la, la natura umana a qualcosa da più che promessa nella nel momento di creazione. C'è una differenza fra la realtà soprannaturale del nostro futuro e tutta la bellezza della creazione tipo di discontinuità a causa del, della secondo, del secondo atto redentore di, di, di Dio, l'entrato di Dio stesso nella nostra storia, che eleva il destino nostro. Però rimane il triangolo perché il, la resurrezione di Gesù cambia il destino anche della dal creato naturale ci sono discussioni come eh, ma comunque in qualche modo ho fatto il mio punto da, da questo, questo discorso spero che ci capiamo c'è l'aspetto escatologico escaton vuol dire l'ultimo tempo capire le cose dell'ultimo dell tempo e, um, due cose per finire Primo, i sacramenti. Parliamo un po' di sacramenti, infatti della sacramentalità dell'universo nelle mani umane. Umani. Eh, cioè eh, parla dell'Eucaristia come un simbolo del, del lavoro, non del sacerdote cattolico soltanto, ma della razza umana. Con l'Eucaristia vediamo eh, come la natura è, è portata all'altare di Dio. E nel sacramento di Eucaristia non soltanto ricordiamo l'evento dell'ultima eh, cena di Gesù, però anticipiamo l'ultimo tempo del mondo. C'è un aspetto es escatologico. In ogni volta che assistiamo alla messa, anticipiamo il futuro beato. Quindi eh, vediamo il destino del creato ogni volta che c'è eh, un, un sacramento. E poi, eh, la, che cosa altro voglio dire? Che eh, sì, Finisco così, è Ecol conversione ecologica. Allora, ritorno alla dottrina sociale della Chiesa. Come, oh, vedo che siete commossi eh, di questa descrizione del, del destino divino trinitario di noi stessi e tutta la creazione eh, insieme con noi. Come traduce, eh, ritornando al presente, ritornando al nostro dialogo con i, i, i, il mondo secolare e le altre religioni, che co come, che cosa contribuisce una, eh, una, una, una sensibilità escatologica alla nostra conversione ecologica? Cosa aggiunge una sensibilità escatologica alla nostra sensibilità di Dio creatore? Vorrei me menzionare un paio di cose che non ho avuto tempo di sviluppare, però di essere pronti a portare la croce perché non c'è redenzione senza la croce e quello applica a noi e non soltanto a Gesù non siamo, non siamo ingenui vediamo il danno che continua per l'ambiente nonostante il movimento ecologico come affrontiamo la cateveria nel mondo nel nome di un'ecologia integrale ci saranno sacrifici da fare. E poi, eh, digressione, per di tempo, però, io sono in contatto con i eh, gesuiti in Hong Kong, eh, eh, nella Cina. Stiamo preparando un, un, um, un convegno per il mese di luglio, oh, molto sulla spiritualità ignaziana, ma hanno detto che ci sono tanti dei nostri contatti che pensano a emigrare di Hong Kong adesso è ancora possibile nonostante l'oppressione che si aumenta a Hong Kong e poi eh, hanno detto che diamo permesso eh, alla libera scelta a persone però pensiamo che alcuni non hanno fatto la decisione di emigrare con un vero discernimento e forse ci sarebbe ragione di soffrire rimanere a Hong Kong per ragioni cristiane quindi portare la croce con una speranza cristiana nelle cose che forse non vediamo subito questo è una cosa finisco così anche, ci sono conseguenze oltre alla nostra motivazione cristiana conseguenze per i suggerimenti eh, a livello della dottrina sociale della Chiesa Sottolineiamo la dignità umana, sempre di più, quando abbiamo un senso di escatologia. Quindi il ruolo dei poveri, per esempio, nella eh, cura dei, eh, de, dei, de, delle, delle bosche, dei foresti, invece di proteggere i foresti di ogni persona umana. L'uso di tecnologia, non prendiamo un approccio antitecnologico, perché è, fa parte della dignità umana di plasmare la, eh, la natura in servizio della vita umana, però in modo sacramentale, diciamo. Dice Papa Francesco, lo sviluppo economico e plasmare la natura per ragioni di sviluppo economico umano porta la natura verso il suo giusto destino scatalogica eventualmente. Quindi eh, finisco così e se c'è tempo eh, accolgo varie questioni. Grazie, grazie professor Willen. Possiamo fare la mano.